No, pensavo di... Quasi, quasi. Comunque un giorno di questi per far veloce mi farò malissimo, lo sai, vero? È sabato mattina sto aspettando, fa un freddo eh, incredibile, sto aspettando che arrivi Andrea per eh, fare la prossima recensione o meglio per fare l'unboxing delle scarpe che mi sono appena arrivate da Sporta in Mantova. vediamo se Andrea riuscirà come al solito a capire e stabilire quale sia il peso di questa scarpa quali sono le caratteristiche che eh, la contraddistinguono e soprattutto se si avvicinerà del 5% gliela presterò per qualche giorno per effettuare i primi test altrimenti me la tengo io anche perché secondo me questa è una scarpa davvero innovativa una scarpa di un marchio che non abbiamo ancora raccontato qui sul canale vediamo comunque cosa ne pensa Andrea sto eh, aspettando che arrivi, eh, ci vediamo dopo paradossalmente appena arrivato Ciao Andrea, tutto bene? Sì, dai. Come procede? Bello. Oh, c'è un pacchetto per te, non so se. Cavolo ho sentito che stavi facendo la preview ma non ho capito. Ma sei arrivato proprio nel momento in cui. Eh... Nel momento in cui hai detto che mi stavi aspettando. Vabbè, beviamoci un coffee eh, che come al solito non manca mai a casa nostra. E poi dopo eh, apriamo magari la scatola e andiamo a correre. Andiamo. Andrea buongiorno, tutto bene? Ciao Max, sembra di essere ritornati a dicembre Ma quanti gradi ci sono? Ho comprato un nuovo prodottino che, che lo misura molto bene Sì, quello della macchina misurava a 6 gradi Il tuo dice 7 gradi e 7 quindi. Sì, dopo alla fine del video vediamo Dai Ma oggi che cosa, cosa vuoi fare? Voglio aprire la scatola più velocemente possibile Ma il, Metteremo come al solito il... Il cronometro, batterai, si, si, si metti in me la scatola a fare un chilometro No dai, non lo so Va bene, vai procedi Vado? Vai. Parto? Vai. No, pensavo di... Quasi, quasi Comunque un giorno di questi per far veloce mi farò malissimo, lo sai vero? Guarda! Guarda! No, quello dell'altra volta comunque era scandalosamente complicato. Tac! Fatto! Vestiario, metto un attimo dietro. Alla fine, ovviamente. Andrea, devi come al solito ricordarti. Ah, eh, ma tu hai già, hai già guardato la scatola! <ride> la scatola l'ho vista. <ride> Vai, procedi. Vabbè, non l'avrei mai indovinata, però. Perché dai piani che ci eravamo il dati. Sarà allora, il colore l'ho visto che è bianco. No, no, no, no. ci ha visto la marca ma non saprei dirti, è la prima che tocchicciamo e quindi... È un'ottima marca comunque. Sì, volevamo, volevamo partire con loro in questi giorni, alla fine siamo partiti oggi. Allora... Non... Quanto pesa? Eh, quanto pesa ti direi 220-240, sì? Allora, ti dico che a tocchicciarla... C'era qualche scarpa che aveva un'intersuola un così. Che adesso non mi viene in mente, però boh, adesso ci penso, mi verrà in mente. Proprio a me, ho dei vecchi ricordi di questa tomaia. Eh, di questa intersuola. Tomaia invece mi sembra comunque classica ma tosta, sembra quasi plastificata, esatto, tocchicciarla. È rigida o flessibile? Ah, è vero. No, è molto rigida. Tallone morbido, cioè morbido, cuscinoso ma rigido e mi sembra che anche tutta la tomaia sia abbastanza dura. Mi hanno detto che si corre molto velocemente con questa scarpa. Bisogna, bisogna provare, l'ho guardata comunque. Direi, direi facciamo questa cosa, tra, tra l'altro magari prima apri anche il... Si vede che comunque arrivano dal mondo del basket eh, perché... Me le ricorda molto, la, la, la suola è molto da, da giocatori di basket, la, la durezza della, della scarpa mi sembra molto da, da basket, ma anche la tomaia alla fine mi ricorda. Vabbè, avremo tutto il tempo di, di provarla. Um... La, la Dynablast aveva. assomigliava molto con me, ecco, ecco. Bisogna capire adesso al piede com'è... bianco bianco allora è una scarpa super precisa in effetti al numero di max mi sta stretto stretto mi sta giustissimo come se dovessi andare ad usarla come scarpa da, da passeggio direi che bisogna prenderla da stessa misura se la utilizzate per le gare eh, se no da valutare anche forse, forse mezzo numero in più poi Max dirà anche la sua che sono un po' in dubbio diciamo è comunque una scarpa molto precisa rispetto ad altre che ti lasciano un po' di spazio nell'avampiede tra l'altro dietro di te ce n'è un'altra non arriva da Sport Time ma ti consiglio comunque di provare. dovevo aprire anche... Ah, sì. Il vestiario. Vabbè. Cosa ci mandò? Ah, le loro... Ah, la marca è quella della mia squadra di basket. Sono gli stessi colori della mia squadra di basket, nero e verde. Si vede? e che non c'è da niente con Sport Time l'ho presa qualche settimana fa sono curioso di sapere qual è la tua... questa non ho guardato neanche la scatola allora è molto leggera ancora più leggera dell'altra no? sì sì sì anche se sembra più ingombrante come ho visto la marca della scarpa <ride> però no, non l'avrei mai indovinata uh, no infatti ti direi che non l'avrei mai indovinata è un, inter, un intersuolo abbastanza importante sembra duretta uh, non lo so guardala inizia colore zarro <ride> e direi che era, era giusto provarla cioè, la, questa ce l'hanno davvero chiesta in tanti nei, nei tempi è una scarpa molto interessante perché adesso non so quanto l'hai pagata ma sul sito rebook di solito si trovano sempre a prezzi stracciatissimi però questa è la versione fatta e eh, non è la versione normale ok allora è interessante perché ha comunque tanta gomma sembra che abbia dei punti di di protezione in più, un tallone bello rigido, anche lei comunque classica perché ha il tallone imbottito, ma rigido. Due mescole, due, due tipi di mescole diverse, una molto più morbida sotto e una molto più dura sopra. E il battistrada che praticamente sembra una chiodata, quindi eh, molti punti di grip. E in, ah poi guarda qua, l'intersuola ha dei punti diversi. Oltre che due, due livelli anche sotto ha dei punti, dei punti di appoggio eh, con la mescola più morbida. Quindi Una parte qua più dura quella dove c'è l'arco plantare. Va interessante. Vabbè prova due secondi. La provo la... al piede. Ah! ah questo va bene a me. Il colore della scarpa è stupendo ma è una scarpa che dobbiamo provare allora adesso per capire se è troppo grande o troppo piccola come calzata mi sembra filantissima sembra un flyknit eh, anzi tutta una cucitura unica boh, proviamola in corsa perché sembra una scarpa figa poi max mi dirà il prezzo e sono curioso di sapere perché di primo impatto sembra un'ottima scarpa va bene grazie Andrea ascolta andiamo a farci una corsetta con un paio di scarpe non ti dico quali poi torniamo qua facciamo. due considerazioni prima di concludere il video Andrea si è dimenticato di dire di che scarpe stiamo parlando in primo luogo ci sono le scarpe di Under Armour azienda americana famosa nel basket che, che, che da qualche anno si è pure lanciata nel mondo eh, della corsa tra l'altro una scarpa molto innovativa perché Uh, è una di quelle connected, ossia si collega pure al telefono, ne parleremo magari più in dettaglio durante, durante la recensione. Questa è la Velocity Wind, che tra l'altro ha un Drop 8, uh, 26-18 mm, uh, pesa solamente 230 grammi, forse un po' stretta, ma comunque ne parleremo. Inoltre c'è pure la famosa uh, Float Ride uh, Run Fast 3.0, Ribok è un'azienda di proprietà di Adidas, ma che sarà venduta nelle pro nei prossimi mesi, così come è stato annunciato nel, nell'ultima trimestrale, anche questa è una scarpa di 8 mm, tra l'altro di 213 grammi. Prima di concludere la recensione sappiate che, pur essendo lo stesso numero, entrambe le scarpe sono assolutamente molto diverse. Quindi è sempre importante capire, e noi per questo lo facciamo qui sul canale, è sempre importante capire eh, come calza la scarpa stessa nel caso in cui vorreste comprarla su internet. Sappiate ovviamente che eh, qui sotto ci sono dei codici sconto nessun impegno se la volete provare o se no comunque aspettate pure la recensione non mi voglio comunque dilungare in chiacchiere, nei prossimi giorni ne parleremo sicuramente molto in dettaglio eh, grazie davvero speriamo che possiate vedere la nostra recensione sono molto contento perché ci state inondando di messaggi e che quindi dimostra che il nostro ruolo di recensore eh, piace davvero grazie ancora, ciao alla prossima sì, eh, vi ricordo anche beh, se, se volete eh, di mandarci anche voi qualche coffee virtuale che qua Max eh, sta dilapidando le sue, le sue finanze. finanze e poi arrivano tra poco le Pegasus 38 quindi quelle mi sa che le pago io <ride> va bene grazie ci vediamo dopo ciao ragazzi ciao ciao